Buongiorno ragazze, come state? Spero bene, allora, nuovo video vlog Barba che riccio. Come state? Spero bene, buona a tutti e a tutti. Eh, questo è un video per parlare un po' con voi e soprattutto per tenere un po' di compagnia. Allora, buona domenica a tutte, buone queste a tutte, a tutte e tutte, bellezze e eh, belle ragazzi. E, e niente, quindi innanzitutto eh, oggi eh, non mi trucco, però mi trucco in serata per darvi questo spunto su che ne so. Su un tipo di make-up natalizio, capodanno, qualche e spero che vi possa piacere perché a me il make up piaceva morire quindi eh, mi sento come dice, come hanno detto alcuni commenti in un video, sotto un video di Anna Morana forse chi si chiama, sì. Anna Morana, no Morana, non mi ricordo, comunque Anna, una certa Anna che anche io mi sento come una bambina a Luna Park quando prendo le palette in mano perché sono troppo belle ragazzi, sono veramente molto molto molto belle le palette io non sono una tasca de nona. le palette che io non ho una tasca de nona come non ho eh, Baby Anastasia Beverly Hills non ho nemmeno ehm, che ne so Jeffree Star ma eh, mi accontento di quello che ho c ho Makeup Revolution Douglas ho ehm, Sephora che sarebbe Opulence di Zoeva ma va benissimo lo stesso spero che questo video per l'appunto vi possa piacere perché, ah, se così non l'ho detto all'inizio, non lo dico adesso mettete un pollice in su un commento e, e se va iscrivetevi per non perdere i prossimi video e a, a qualora volete seguirmi anche su Instagram come youtubermerania trattino basso 8 e basta così youtubermerania trattino basso 8 quindi nulla ehm, intanto qua da questa parte, come vedete c'è anche il presepe Piace. a me piace morire eh, non so a voi ma a me piace tanto il presepe quindi niente ragazze eh, tra poco dovrò fare video più belli di questi non dico che i miei siano che capelli. però ci tenevo a fare un video così tanto per tenervi un po' di compagnia nulla non farò di nuovo il letto perché non me la sento tanto il letto lo posso fare in un altro momento però almeno vi ah, tengo un po' di compagnia guardando un po' di tele. L'ho dovuta spegnere perché se no mi fa copyright e eh, non mi sembra a caso. Eh, volevo uscire ma con questa giornata un po' uggiosa, anzi non voglio dire cose che io neanche so come si dicono, però cosa cosa significano. Cosa significano. Però dico, è una giornata tra il sole e le nuvole. C'è un po' il sole a tradimento, quindi direi che per oggi si sta in casa. Poi, casomai domani uscirò a fare una bella passeggiata insieme a voi che ne dite, eh, non parlo perché mi vergogno di fronte alla gente di parlare con la telecamera. Però faccio vedere un po' il posto. Casomai nell'esportazione nell del video. Nel montaggio voglio dire, scusate, vi metterò la narrazione di dove vado, ovvero che sto andando da tale posto, a un altro posto, così via. E niente. Mi trovate un po' con la voce sempre stanca, ma è perché, eh, raga, eh, quando prendo delle goccine per calmarmi, non sono stanca, ma affroscere un po' la voce è normale, ragazze. Io... Eh, Devo dire la verità non soffro d'ansia ma un po' sì, quindi quando soffro d'ansia o quando ho altre cose che non, non mi fanno stare bene o, o vado in proprio in escandescenza per la verità ho bisogno di eh, prendere le gocce così sto un po' meglio ragazze a voi non sembra che sto male però quando ho sa bisogno sa, si ha bisogno e basta quindi non ve la prendete a male se ho questo, questo questa voce così brutta <ride> questa è questa vi pigliate lo so non è bello dire che i miei problemi su youtube perché a nessuno frega niente youtube però a me di dire cavolate oppure dire bugie non mi interessa niente quindi preferisco dire la verità anche se come si suol dire non va bene la verità perché poi a un certo punto mh, ti si può ritorcere contro. Pazienza. Almeno così avete visto la vita vera reale di come sono io. Già. Sono un po' instabile, ma almeno riesco a stare su YouTube. Anche se non ho tutte queste cacchio di visualizzazioni, ma non me ne può fregare un bel niente, per non dire altro. Non me ne può fregare una po' di niente anzi dovrei scrivermi le cose per youtube ma um, mi sa tanto che me ne strafrego le visual che ho mi tengo che, quelle che ho mi, mi terrò e pace a me e, e buon viaggio a chi non mi guarda poi ho capito perché ci cioè vuole di avere le attrezzature che uno non ha e a me per questa cosa non è che mi fa tanto impazzire Aspetta un secondo Mm. ok oh, questa luce non è il massimo poi eh, la tenda che c'è di là non mi aiuta vedete che c'è un po' la tenda un po' strana curiosa si sì, infatti mm. aspettate un secondo perché allora permetto che c'è la, la, la cosa sotto fondo la lavatrice sotto fondo ma <ride> Mm, purtroppo i miei video sono quelli che sono, quindi per forza di cosa vi beccate questi video così mm, strani, così... Boh, non so neanche come dire, oddio, proprio... C'è un vento pazzesco fuori, non so come dirvelo però... Mi sta buttando tutte le... La, la. Non dico cosa sta succedendo fuori, che non faccio neanche vedere, però è la verità, non so cosa è bella che mi sto facendo vedere anzi non vuole farci neanche vedere però la verità cosa sta succedendo e, mh, ci sono delle buste pure che volano come se non ci fossero domani quindi vabbè no comment e niente allora la luce qua non, non è il massimo ma vabbè allora mi sto un po' appena perché perché non è che ve lo, appena, ve lo ribadisco quando prendo le gocce. Eh, sembro mezza addormentata ma non lo sono ve lo giuro non sono addormentata sono le gocce che mi calmano, ma non un effetto calmante che sembra dormita ma non lo so sembro dormita, dormita non si dice addormentata come la, la, la addormentata <ride> già anche se devo dire, vita, come quella canzone di Zitti e Buoni i skin fuori di testa ma fuori di testa ma vabbè lasciamo perdere, che è meglio lasciamo perdere, che meglio sì. e nulla che ne dite se chiudo un attimo la la porta voglio evitare allora ho chiuso la, la porta della, della, del bagno però ho acceso anche un po' di televisione perché sono veramente qua non si, fa, non si fa vita perché a me almeno un po' di televisione la voglio, non dico proprio solo la sera ma anche la mattina quando faccio video un po' di televisione me la accendo senz'altro ho chiuso la porta della, del bagno perché c'era un chiasso assurdo delle, della lavatrice e quindi no, disturbava un po' il video comunque nulla Ripartiamo da capo. Allora ho fatto questo video perché ci tengo a fare questo video anche se non mi scrivo niente. Però se riesco da qui in avanti provo a scrivermi qualcosa per fare i video. Perché ho capito che secondo me questi video sono un po'. Mm -hmm. Un po' fatti così, è la cavolo di cane. Ma proprio che se ne frega a me come qualcuno dice, non devi pensare alle visual, devi pensare troppo iscritti, pensa a divertirti e infatti è quello che voglio fare, divertirmi perché, perché mi fa piacere divertirmi non perché cacchio voglio le visual, perché voglio divertirmi e, e, e divertirmi e divertirmi e divertirmi e basta così, perché sì, perché è giusto che mi diverta poi quelli che vengono iscritti verranno, quelli che no, mi attacco al tram e pazienza che devo fare? Eh, mi altro non così perché se non ho mh, vabbè, è vero, non faccio vedere tanto, non, non dico tanta ciccia e ne faccio vedere tanta ciccia, tanto succo di, di roba, tipo make up, tanta video Svuota la spesa, eh, mh, che ne so, tanto video, tanti video di come si chiama di novità su Svuota la spesa. Tipo, se compro una cosa nuova ve, ve la faccio vedere e vi, vi, vi dico tutti i dettagli, no. Purtroppo non è così perché è mia nonna che vuole gestire i video. A voi vi piacciono i video di mia nonna ma a me non mi fanno impazzire perché mia nonna sinceramente eh, non fa i video come piacciono a me. Sarà, lo farà in ordine cronolo, cronologico, i prezzi, però secondo me dovrebbe dire anche eh, gli ingredienti perché mettete che uno è allergico a certi cibi. Come fate voi a sapere cosa mia nonna dice e cosa non dice? Poi... Ingr oltre agli ingredienti da dove pro la provenienza io approvo come fa melanie Meli Mel Mel Sud perché veramente lei è brava è competente sa quello che fa non dico che mia nonna sto lanciando la frecciazione mia nonna per carità però dovrebbe almeno capire dove sbaglia e dove non sbaglia ho visto dove sbaglia e io non glielo ho voluto dire per non farla sentire in colpa per come fa i video lei, però secondo me dovrebbe essere un po' più corretta in quello che fa. È vero, è anziana, e fa quello che si sente di fare, però altro non vuole fare perché ha già avuto una vita un po' pesantuccia nel suo negozio perché lei era un ex commerciante e adesso vuole riposare, però siccome che le piace mettersi in collaborazione con me per fare video su YouTube, video su quanto la spesa, ma il resto basta così mi basta mi avanza. I, vi, i video dovrebbero essere più belli più elastici di tutto nel senso fai vedere eh, che ne so um, che ne so eh, come si dice sì la provenienza la provenienza di un prodotto è importante come anche la scadenza di un prodotto è importante se non fate questo se, se io non faccio questo come come fate voi a capire di cosa tratto la video ho la spesa per questo rendersi utile a quello che si deve fare e si deve soprattutto dire, aspetta un secondo. eccomi qua, allora sono tornata perché no, non stavo piangendo. Stavo guardando se qualcuno aveva suonato a casa. Non ha suonato nessuno, però ogni tanto mi sembra di sedere qualcuno che suona il citofono invece no. E vabbè capita anche perché la lavatrice dà strani suoni allucinanti la già la conosco poco con la lavatrice più fa dei suoni assurdi e, e irriconoscibili più vabbè più niente più non la conosco la conosco per quando fa tic tic tic tic, tic che vuol dire che ha terminato ma il resto devo ancora imparare a la conoscere allora, se volete sapere chi fa la lavatrice di noi a casa, la fa mia nonna. Ogni tanto la faccio io, perché io ancora devo imparare bene a conoscere i tasti della lavatrice. Cioè, so mettere ammorbidente con altre cose, altri tipi di detersivi per lavare i miei panni e i panni di mia nonna, ma per i tasti devo ancora un po' prenderci la mano, perché non sono tanto capace, devo dire la verità. Ho paura di fare danni su danni, quindi prima di evitare di fare prima di toccare i tasti che cioè non si sanno toccare è meglio evitare eh, eh, cercare di guardare le istruzioni è vero le istruzioni c'è cioè, poco da guardare basta guardare su internet ma se, eh, internet lasciamolo perdere è meglio guardare le istruzioni perché io sono di quelle lì, lì all'antica che ne piace guardare meglio le istruzioni le istruzioni le, le, le piacevano di più? Non lo so perché sono fatta così, so come quando ero all'inizio degli, degli anni '90-80. Si, sì, che si guardavano le istruzioni, di tipo del telefonino o che ne so di qualsiasi elettro, tipo di elettrodomestico come la radio, queste robe così. Già e niente. Attendete un attimo. Allora, niente ragazze. Sono le 11.58. Tra poco vi saluto. Eh, perché eh, si sto guardando questa cipolla perché eh, prima era troppo messa in giù sembrava non so cosa una, non per disprezzare nessuno ma una signora di 80 anni anche no grazie per tutto il rispetto che ho per mia nonna però voglio evitare di somigliare alle vecchie 80 che hanno le, la coda tutta fatta proprio all'ingiù All'ingiù la metto solamente quando sto facendo la maschera, capelli Non so perché cavolo di motivo l'ho messa così Adesso per il futuro l'ho messa un po' più, più su, In maniera più idonea, più sufficiente Più decente diciamo, più decente Niente ragazze, io vi auguro di nuovo buona domenica Devo fare un trucco, non so quando uscirà questo trucco Perché sinceramente, pff, non lo so Sono sempre disorganizzata in tutto e per tutto Devo vedere un po', no, non, non ho sbuffato perché non ho voglia. L ho sbuffato perché sono veramente, ma veramente straimpegnata a fare altre cose. Pot è vero, le cose le faccio in casa e anche tante, però ho tantissime cose. E sono impegnata a fare quelle cose che mi servono di più. Sto leggendo che libro in più, che vorrei portarmi la recensione, ma non so quando. Poi vorrei, vorrei portarvi qualche contenuto inerente a già mi sono già complimenti a quando disegno io quando coloro come coloro con i colori i pastelli e sta così e niente se questo video appunto vi è piaciuto mettete un bel like di supporto un commentino e perché no iscrivetevi a questo canale un po sbarazzino come si può dire non lo so comunque niente iscrivetevi attivate la campanella e perché no eh, seguitemi come youtuber melania trattino su eh, instagram bacio e assa, siate attive su youtube sul mio canale youtube perché vedo già poca gente che mi segue su questo canale e anche io dovrei andare a seguire gli altri ma come vi ho appena detto vi ho appena accennato ho veramente poco tempo però il tempo è prezioso per tutti e dovrei cercare di seguire un po' tutti addio mi sembrava che mi stava chiamando qualche giorno <ride> Magari di miezi, vabbè, si non Ho altri contenuti da caricare, a dopo, ciao, un bacio.